Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto ai fiori di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, fiori di zucca tagliati a pezzetti, zucchina tagliata a dadini, acqua, dado vegetale bimbi, scalogno, vino bianco, olio evo, parmigiano grattugiato, pepe nero, sale, burro e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta.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 Posizioniamo la farfalla sulle lame, aggiungiamo le zucchine e facciamo cuocere per 5 minuti, 100 gradi, anti velocità 1. Aggiungiamo il riso ed azioniamo il bimbi per 2 minuti, 100 gradi, Antiorario. velocità 1. Aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare. Per un minuto, 100 gradi, anti-orario, velocità 1, senza misurino. Aggiungiamo l'acqua, i fiori di zucca, il sale, il pepe, il dado vegetale. Amalgamiamo con la spatola, soprattutto sotto smuoviamo i chicchi per evitare che si attacchino sul fondo. E facciamo cuocere per 15 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità, soft. Aggiungiamo il burro. Il prezzemolo. il parmigiano amalgamiamo leggermente con la spatola ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità antiorario velocità soft Il risotto è pronto, andiamo a impiattare. Risotto ai fiori di zucca. Grazie e alla prossima ricetta!